Ecologo, coordinatore dell'ecomuseo del paesaggio della città di Parabiaggio e del parco dei Molini, coordinatore della piattaforma mondiale online Drops per ecomusei e musei di comunità. Grazie il signor Santo di essere venuti qua. Il titolo della relazione è Gli attori dello sviluppo in azione per ispirare il futuro necessario. La parola a lei. Grazie mille. Grazie e sono davvero contento perché è un'occasione importante per confrontarmi appunto con la vostra realtà che conosco poco e quindi sono molto interessato. Speriamo anche di poter appunto portare qualche piccolo esempio dalla, da questo, questa città di 30.000 abitanti che è a Parabiago, vicino a Milano e cercherei appunto di parlare di questa mia esperienza a Farabiago e cercare da, partendo da questa esperienza di discutere il ruolo dei musei nello sviluppo della comunità in tempo di crisi polivalenti, di policrisi. E, e inizierei con il titolo di un recente eh, convegno internazionale a cui sono stato invitato in Portogallo eh, che si intitolava eh, eh, musei non musei lo traduco perché il portoghese lo capisco anche poco e questo mi ricorda un po' essere o non essere no? ma mi chiedo, vi chiedo, è questo il problema? o meglio il problema è se siamo parte del problema o parte della soluzione e allora qual è il problema che i musei eh, dovrebbero risolvere? devono risolvere sicuramente dei problemi locali, no? della comunità locale. I musei di solito sono nati per rispondere alle esigenze locali, ma ormai abbiamo compreso che locale e globale sono collegati e la policrisi, la crisi polivalente, è arrivata nei nostri piccoli mondi. E a Parabiago, come immagino anche qui, ci sono, eh, ho visto i fiori ancora alle finestre, i fiori tra le viti, e insomma ci sono delle sentinelle climatiche come questa rara farfalla a Parabiago, fotografata a Parabiago, che si avvia verso l'estinzione. Poi ci sono anche i disastri naturali, quando c'è troppa acqua, come in questo caso, quando ce n'è poca, come quest'anno che è stato drammatico per noi, e guardate che montagna e pianura sono collegati perché la poca acqua eh, deriva appunto dalla poca neve sulle Alpi, perché noi, la nostra pianura è figlia delle Alpi. E poi abbiamo eh, appunto la risposta queste sentinelle e disastri che dimostrano che il clima è cambiato, i giovani, anche a Parabiago, qui siamo in piazza Milano, chiedono di agire e noi siamo impreparati a questa sfida. Tra l'altro qualcuno la chiede anche con violenza, no? è stato parlato, se ne è stato discusso anche prima, come è avvenuto a Londra, a Berlino, a Roma, e, eh, e queste, queste azioni provocano eh, indignazione, ma anche delle domande, io spero anche delle domande. Monbiot che è un editorialista del Guardian ha scritto chi sono i criminali qui? Quelli che cercano di prevenire il vandalismo del pianeta vivente o quelli che lo facilitano? E ancora Sperro, un altro editorialista del Guardian se non ti piacciono gli attivisti per il clima che organizzano proteste nei musei organizza qualcosa di meglio e penso che prima a Dresda eh, credo che abbiano già risposto a questa, eh, a questa domanda. Ecco, la crisi, la crisi pandemica del Covid ha amplificato crisi ambientali, economiche, sociali, strutturali che erano latenti nella nostra, nel nostro pianeta. Ha portato molti morti, in particolare anziani, e anche una diffusa preoccupazione per il futuro all'interno delle comunità locali e, e con musei e musei di comunità che cercherò appunto anche di... Eh, spiegarvi che cosa fanno, sono un esempio interessante credo di come affrontare questa sfida, no? questo tipo di sfida. Nell'ultimo numero di Museum International ho scritto appunto riguardo a un accordo di collaborazione e di cooperazione internazionale tra ecomusei, musei comunitari italiani e quelli brasiliani che come sapete anche il Brasile è stato molto molto eh, colpito dalla, dalla pandemia e eh, appunto risulta appunto che mh, appunto, questi musei, questi ecomusei anche durante la pandemia hanno continuato la loro missione di prendersi cura del patrimonio culturale vivente consentendo alle comunità di gestire in modo sostenibile il patrimonio e contribuendo allo sviluppo locale integrale e al rafforzamento di una coscienza e identità sociale condivisa e eh, le misure appunto, volte al contenimento della, della pandemia hanno portato gli ecomusei e i musei comunitari a esplorare nuovi metodi di impegno pubblico, di ispirazione, e anche di sostegno nel tentativo di soddisfare le esigenze delle comunità locali, ad esempio l'accesso digitale il virtuale al patrimonio, il patrimonio culturale delle famiglie, le culture indigene, l'istruzione, l'empowerment, il lavoro in rete globale e locale. Per coloro che sono attivi contro la crisi climatica, credo che la pandemia abbia evidenziato quale innovazione sociale sarebbe necessaria per raggiungere l'adattamento e la trasformazione culturale di fronte alle crisi generali e polivalenti. Ecco il problema è che man mano che eh, passa no, la, la crisi, l'emergenza del covid c'è il rischio di diventare tutto come prima e allora ehm, appunto, anche con la minaccia incombente rappresentata dalla, dal clima che cambia, e in generale dalle altre crisi di cui vi dicevo che sono in atto, c'è il rischio, c'è il rischio di ritornare Mister Hyde, Mr. Hyde è quel uomo economico razionale che ha la calcolatrice in testa, un ego invece del cuore, il denaro in mano, vedete, vive in solitudine su un pianeta senza limiti, questo è... Il, il rischio e, e poi è chiaro è arrivata anche la guerra No, e, e quindi adesso stiamo affrontando distruzione morti e anche approvvigionamento eh, alimentare difficoltà nell'approvvigionamento alimentare ed energetico allora mi chiedo vi chiedo se stiamo facendo eh, il necessario possibile. No? La policrisi è un sintomo, come ho detto, di malattie ambientali, sociali e culturali. Per questo motivo i musei possono svolgere un ruolo significativo per essere parte della soluzione. Allora stiamo facendo il necessario possibile. Siamo catalizzatori culturali attraverso processi basati sulle esigenze del presente e del futuro che, come si è detto prima, sono informati, sono... Eh, come dire, sono indirizzati dalle intuizioni del passato, siamo creatori di impatti nella cultura vivente, siamo focalizzati sia sul locale sia sul globale, appunto andiamo al globale, parliamo di Europa, questo è un progetto europeo, il progetto EcoHeritage, che riguarda appunto eh, gli ecomusei e musei comunitari in Italia, Polonia, Portogallo e Spagna. È un progetto che mira a potenziare gli ecomusei come approccio collaborativo al riconoscimento, alla gestione e alla protezione del patrimonio culturale e naturale. Ecco, dentro qui vado molto veloce: c'è un, un hub di apprendimento. Eh, che è un luogo virtuale per conoscere gli Ecomusei e la gestione partecipata con gli strumenti che utilizzano gli Ecomusei. Ci sono dei rapporti, quindi se volete sapere un po' come il mondo degli Ecomusei a livello europeo, ci sono dei rapporti nazionali e trasnazionali su questi quattro paesi. E poi abbiamo dei casi di studio sono 13 casi di studio appunto in questi quattro paesi che appunto potete poi eh, vedere nel dettaglio. Ad esempio, eh, ovviamente sono qui a parlarvi di Parabiago, no? c'è una scheda per ogni, per ogni eh, caso di scudi e arriviamo a noi cioè, che cosa avete fatto insomma, a Parabiago di pratico, è quello che mi hanno chiesto giustamente di dire qui. No, direi quattro cose. Avevamo dei sogni, abbiamo definito, sogni comuni chiaramente, abbiamo definito una strategia a lungo termine con obiettivi da raggiungere, abbiamo eh, individuato il patrimonio da utilizzare e abbiamo cercato anche di valutare gli impatti che eh, abbiamo ottenuto nella cultura vivente. Tutto questo ovviamente stiamo Parlando di un sogno che è un sogno collettivo, quindi un sogno di comunità e eh, che, si, che si basa, si, si fonda proprio quest'anno. Eh, celebriamo i 50 anni della Tavola Rotonda di Santiago, quindi l'idea del Museo Integrale di, di Santiago, no? che poi ha avuto ovviamente altre tappe, anzi, una tappa precedente nel 1971 con. La conferenza generale di ICOM in Francia dove sostanzialmente sono nati gli ecomusei e poi via via, no? quindi 50 anni di questo sogno, questa utopia, non so come volete chiamarla, di un, -muse... di un museo per la vita e della vita. E chiaramente poi abbiamo anche sogni non solo globali ma abbiamo anche sogni nazionali, il sogno della Costituzione della, della Repubblica è, è di per sé una, qualcosa che dobbiamo cercare di realizzare, di attuare tutti i giorni insieme no? e possiamo anche definire se vogliamo l'ecomuseo o un museo comunitario o un museo con le parole della Costituzione, appunto di questo sogno nazionale. Quindi Appunto, l'ecomuseo, il museo come una pratica di cittadinanza attiva che, conformemente al principio di sussidiarietà, è finalizzato alla cura del paesaggio e del patrimonio. E poi c'è il pezzo che è stato aggiunto quest'anno: no? alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, anche nell'interesse delle, delle future generazioni, eh, articolo 9 contribuisce al progresso materiale e spirituale della società e al pieno sviluppo della persona umana. Io credo che ci sia proprio tutto dentro qui e se non c'era fino al 2021 col, con la modifica costituzionale 2022 credo che sia, sia comparso eh, definitivamente. Quindi in Italia abbiamo 250 ecomusei di cui 140 riconosciuti perché non tutte le regioni o le province autonome hanno legislazione sugli ecomusei, quindi chi, chi, le, chi, le, chi le ha fatte appunto ha uh, un sistema di riconoscimento ufficiale che si basa su criteri di riconoscimento, criteri minimi per gli ecomusei. E abbiamo anche delle reti eh, e queste reti eh, appunto come dicevo internazionale, la piattaforma Drops la rete italiana, della, della rete degli ecomusei italiani e anche alcune reti eh, regionali ecco il Trentino, la, la regione Lombardia, il Friuli e, e, e così via ecco questi, questi ecomusei, questi ecomusei italiani hanno eh, poi cercato di appunto attraverso un manifesto quindi una, eh, un documento di appunto dire che cosa fa, che cos'è l'ecomuseo e anche che cosa potrebbe diventare, appunto, non è tanto se museo, è museo o non museo, ma quello che fa è quello che potrebbe diventare. Allora nel 2019 abbiamo, eh, ecco questo, questo documento è stato fatto per la conferenza generale di ICOM nel 2016 a Milano, Dopodiché nel 2019 abbiamo modificato con un emendamento, eh, con questo emendamento il, il testo del Manifesto. Gli Ecomusei italiani si impegnano a promuovere ulteriormente gli obiettivi di salvaguardia, cura e valorizzazione dell'accesso ai patrimoni naturali, culturali, materiali e immateriali e il loro ruolo per lo sviluppo ambientale, sociale ed economico delle comunità, il raggiungimento degli obiettivi della del 2030 dell'ONU, dell'agenda 2030, per lo sviluppo sostenibile e la giustizia climatica. Ecco, questa è un po' la, novit la novità, sono, sono passati alcuni anni, è uh, l'obiettivo che ci siamo ulteriormente dati e su cui stiamo lavorando, ovviamente attraverso questi obiettivi di sviluppo che sono ovviamente il lo sforzo eh, più grande, più globale per attuare il cambiamento no? e sapete poi si, eh, questi 17 obiettivi poi hanno dei sotto obiettivi che sono delle, come dire, delle, utili, molto utili per qualsiasi museo nella programmazione delle proprie attività. Ecco Parabiago, torniamo a Parabiago e eh, qui abbiamo cercato di lavorare su due fronti no? si è già parlato anche prima di questo un fronte interno quindi degli impatti interni sulla organizzazione l'ecomuseo fa parte di un comune, il comune di Parabiago la città di Parabiago quindi un'organizzazione pubblica che al suo interno tra l'altro di aziende partecipate e così via Insomma, diciamo che l'impatto interno riguarda appunto non solo appunto come vi faccio vedere no? i pannelli, la raccolta differenziata, i pannelli solari l'efficientamento, eh, no? il, il cappotto all'edificio del, del museo che sono sicuramente importanti che ovviamente eh, sono, sono utili ad avere degli impatti di riduzione diretta CO, delle emissioni e dello spreco energetico eccetera eccetera ma quello che importa è quello che avviene dentro questi, queste mura cioè il lavoro quotidiano per cercare di cambiare la cultura dell'ente che qualcuno ha parlato di politica è chiaro che può essere complicato e lo è in tutti, in tutti i posti no? Quindi d'Italia ed Europa credo no? quindi anche lavorare eh, con loro e eh, cercare di far capire ai colleghi, ai, ai politici eccetera, che appunto ci sono modi diversi, approcci diversi per risolvere i problemi, eh, Quindi, eh, però diciamo che eh, quello che succede diciamo, all'ecomuseo, quindi l'attività principale dell'ecomuseo è fuori dall'ufficio. No, quindi fuori dall'ufficio, fuori se vogliamo, fuori dalle mura del, dell'ecomuseo, dell no? del, dell'ufficio dell di gestione dell'ecomuseo, quindi la, lavorare, il tema è quello di lavorare non solo eh, per la comunità ma lavorare con la comunità e, e prima abbiamo visto degli ottimi esempi di questo, di questo modalità, anzi direi necessità di, per produrre degli impatti significativi esterni. No? E allora cosa succede? No? Bisogna chiaramente scalare questa scala, questa scala, questo omino che scala la scala della partecipazione, quindi passare dall'informazione alla consultazione che sono gran parte del, del lavoro della pubblica amministrazione e anche qualche volta anche dei musei, e andare avanti, scegliere insieme, agire insieme, favorire l'ultimo, no? favorire, capacitare i cittadini, no? una, parola, una parola portoghese, capacitação, cioè aiutare, favorire i, la libera iniziativa dei cittadini, quindi qui siamo fuori il museo, l'ecomuseo, qui siamo. Uh, aiutando i cittadini a realizzare degli obiettivi, degli, dei, delle azioni che chiaramente sono in linea con uh, il piano, di, il piano uh, della, la pianificazione del museo, ovviamente. E, e in, questo modo, in questo modo appunto uh, si cerca di, uh, di ispirare o di, di apportare, di, di produrre dei cambiamenti, ma eh, e, e, qui, e qui si vede in questa immagine un po' il senso dell'ecomuseo, no? quindi di avere, c'è un patrimonio vivente che è l'humus della modifica, della, della, scusate, l'humus dello sviluppo, dello sviluppo locale, c'è un'ispirazione del museo, come diceva, eh, rivolto al passato, questo Giano Bifronte, no? che è rivolto al passato ma eh, specialmente guarda al futuro, e tutto ciò eh, serve per portare delle modifiche permanenti del passato, del, del, del, nel futuro. Scusate. E, e qui ci vuole ovviamente un processo di governance, no? quindi la partecipazione su quella scala di partecipazione a livelli più alti che permette di rilasciare energie da una parte, magari inespresse, perché la, la io vi parlo della pubblica amministrazione. perché... Il mio museo è, è pubblico, no? però ci sono altri, altri esempi. No? La pubblica amministrazione spesso eh, pensa no? nel modo tradizionale in cui c'è l'amministratore, no? il re, eh, e l'amministrato. No? E allora queste energie vengono, appunto, rimangono inespresse nella comunità. Ma costruire comunità, specialmente in ambiti come quello della città metropolitana di Milano, e siamo insomma... Non siamo alla periferia di Milano, ma siamo comunque in un ambito metropolitano è quanto mai importante. Quindi, per fare tutto ciò ci sono poi degli strumenti, come vi dicevo, li abbiamo spiegati nel progetto Eco Heritage, vi faccio vedere, ci sono le mappe di, di, di comunità che sono delle appunto ehm, adesso, voi vedete degli aspetti un po' artistici ma c'è dietro un percorso di partecipazione in cui si individua il patrimonio eh, culturale vivente che si vuole valorizzare, tutelare, utilizzare e quindi abbiamo fatti diversi a livello di ecomuseo ma anche a livello sovracomunale, ad esempio attraverso il parco sovracomunale dei, dei mulini che prende una, un bacino di persone appunto di circa 120.000 abitanti. Tut, tutto ciò poi ha anche dei risvolti anche, eh, come dire, anche informatici, no, di informazione, per cui c'è una mappa interattiva che eh, anche in questo caso è partecipativa, perché sfrutta e utilizza la partecipazione della comunità, quindi mentre quella di prima era gruppi di lavoro della comunità locale. Poi c'è una comunità informatica, no? che è locale anche quella, ma è dentro in queste, in queste nuvole di informazioni che spesso e volentieri, almeno nel nostro ambiente metropolitano, sono di, molto utili, quindi no? lavoriamo con i progetti di Wikimedia, i progetti di, di, di scienza della, dei cittadini, no? di, e tutto questo poi serve anche ai fini anche di fruizione, no? perché ci sono poi delle applicazioni e delle, dei sistemi internet per poter appunto fruire del patrimonio e della narrazione eh, che la comunità ha voluto dare a questo, a questo patrimonio. Ma poi l'ecomuseo eh, appunto eh, ha, fatto, ha fatto poi passo avanti. Queste mappe, questo percorso partecipato, serve per passare al progetto della comunità, quindi alla pianificazione e alla progettazione di, eh, di lungo termine e alla, alla programmazione di breve termine. E poi dal progetto, no, perché non avrebbe senso un progetto nel cassetto, poi un progetto che viene realizzato e quindi la cura del territorio, quindi questo Ecomuseo che è un museo sostanzialmente senza le pareti, un museo della comunità che si, eh, si prende cura del, del proprio territorio. Un altro strumento utilizzato eh, è quello dei patti di collaborazione sussidiaria, no? c'è l'articolo 118 della Costituzione che prima ho citato che però poi deve essere un sogno che deve essere eh, realizzato. C'è un movimento in Italia appunto sulla cittadinanza attiva che ha individuato dei regolamenti eh, per i comuni o per quelle organizzazioni che vogliono sviluppare questa, questa opportuni, quest opportunità, in realtà è la Costituzione che ce lo chiede, ci mancherebbe altro, quindi come fare a realizzarlo attraverso questi, questi regolamenti e c'è un percorso appunto della partecipazione che abbiamo individuato, che stiamo utilizzando, abbiamo fatto 40, 40, circa 40 eh, patti, accordi di collaborazioni con i cittadini ed è quella capacitazione che vi dicevo, quindi quella, appoggio, quindi non sono i nostri progetti, sono i progetti della comunità che noi eh, favoriamo appunto secondo quello che ci, ci chiede la Costituzione e anche eh, voglio dire come favoriamo, eh, favoriamo eh, in diversi modi e il patto lo dice, quindi non si parla solo Anzi, specialmente non si parla di soldi, ma si, si parla ad esempio di conoscenze, di capacità di far rete, di utilizzare le risorse disponibili per poter uh, uh, massimizzare anche gli impatti. E, um, e questi patti appunto, patti di collaborazione che a volte non sono uh, rivolti solo alla, ai cittadini o alle associazioni, sono rivolti anche a reti di, di attori come in questo caso il patto per il fiume Olona che sono reti di attori pubblici, privati, eh, aziende anche, aziende agricole eccetera e attraverso questo patto appunto si, eh, si, eh, si cerca di, di responsabilizzare a tutti gli attori a poter, eh, per, per poter realizzare un progetto condiviso. E poi ci sono vabbè, dei, dei, degli esempi concreti anche di come si può, eh, quali sono i risultati no? che, che si possono utilizzare. Questo qui è il fiume Olona, era uno dei, dei, dei fiumi più inquinati d'Europa de, de, perché la, la, la prima industrializzazione addirittura nel 1700, poi nel 1800 è avvenuta proprio lì nella valle dell'Olona come è avvenuto in altre valli fluviali, ad esempio la Rur. E, e insomma, dopo un secolo di, di schiume, di, di, di, sostanzialmente di, di deserto, di, di fognatura a cielo aperto, poi questo fiume ha ripreso, no? ma ha ripreso sono ritornati i pesci, ma dal punto di vista culturale c'è ancora una distanza tra i cittadini e il fiume, no? Quindi, che poi è un po' la metafora della distanza che tra la gente. Delle della nostra città, delle nostre città e la natura, no? quindi il fiume Olona come, come esempio di, di come è necessario riportare culturalmente in vita un elemento del patrimonio, il fiume, che è, è già in vita, era morto, è ritornato in vita, ma culturalmente non lo era perché la gente è ancora distante. Dalla, dalla, da questo elemento del patrimonio e chiaramente aree abbandonate eh, chiaramente insomma poco interesse anche dal punto di vista politico eh, con tutti i problemi appunto le sondazioni c'è cioè qualcosa da tenere lontano eh, dalla... quindi eh, questo qui è un piccolo, uh, un piccolo esempio l'Ose di Pace era appunto abbandonata, un'area privata di un'azienda che produceva eh, tagliaerba eh, lì vicino, i ragazzi del liceo, che eh, abbiamo anche diverse scuole superiori, hanno detto, ha, ha chiesto all'ecomuseo all fateci vedere un'area da riqualificare, l'abbiamo fatta vedere, abbiamo iniziato un percorso di partecipazione, il progetto non era nostro, il progetto era loro, l'abbiamo sostenuto, Chiaramente poi i ragazzi hanno fatto tutti i loro progetti, lavori eccetera e poi hanno detto beh adesso fate voi la manutenzione. Abbiamo trovato però un'associazione, la Lega Ambiente Locale, che appunto sta tuttora dopo diversi anni, eh, sta, ecco questo è il progetto. Questi qui sono poi dopo tutte le attività anche didattiche che i ragazzi del, del, del liceo hanno fatto con i bambini più piccoli e altre iniziative di tipo culturale. Ecco, questo poi è un altro, invece, un altro progetto, uno dei primi che abbiamo fatto, in questo caso è un nostro progetto perché all'inizio bisogna anche innescare dei processi e delle dinamiche di partecipazione per far capire anche come si intende lavorare. No? E come vedete la scala dei tempi è molto dilatata perché sono processi di partecipazione in cui sì, era importante riportare alla luce questa roggia medievale che era indicata sui libri e tutti ne parlavano, tutti la conoscevano, ma in realtà era, era anche presente ancora in qualche piccolo tratto nella realtà, bastava semplicemente la cura dei cittadini. No? E quindi anche qui studi per, andare a, per capire dov'era, eh, interessamenti anche della... Del, ecco, della comunità locale che, che, che si è messa proprio a lavorare, no? la, la, la, diverse associazioni, gli agricoltori ecco. e poi la, la, la festa finale di riapertura attività didattiche, eh, qualche soldino per la verità l'abbiamo anche speso perché poi eh, bisogna pensare anche a quello eh, e poi la riapertura nel 2010 di questa di questo tratto, di questa roggia, che attualmente, proprio su richiesta dei, dei, dei bambini, di, una, di delle classi di bambini, dei ragazzi delle medie, che abbiamo coinvolto nella progettazione partecipata, hanno chiesto di mantenere per il um, ripopolamento degli anfibi, quindi è una zona naturalistica, non ha più le funzioni di portare l'acqua al paese, al, al, a Parabiago, come una volta. Ci sono altri, altri, appunto si parlava di narrazione, no? quindi la, nella pianificazione dell'ecomuseo attraverso quella mappa che avete visto la gente ci ha detto non parlate di guerre, ci sono state le guerre e alcune di queste appunto la battaglia di Parabiago ha segnato la storia di Parabiago e di Milano no? perché erano, erano tra l'altro cugini che si combattevano tra di loro quindi la gente ha detto ma no, non raccontate la guerra raccontate la pace e quindi dentro in questa vicenda della guerra c'è stata poi una regina che dall'Austria andava a sposarsi a, con Carlo III in Spagna no? e questo viaggio prima delle nozze molto lungo eh, si è fermato anche a Paraviago e allora questa è la narrazione che la gente ha chiesto attraverso anche qui uno, una, una, un lavoro di rete, abbiamo cercato appunto di riportare alla luce, alla, luce, alla culturalmente in vita, quest'area che è un monumento nazionale, una chiesa e il convento cistercense, l'abbazia cistercense che è stata realizzata sul luogo della battaglia, che essendo stata utilizzata per decenni come manicomio. Era diventata un, un elemento che non, non interessava c'era cioè una cosa che nessuno voleva sentir parlare e chiaramente anche qui avete visto anni e anni di attività che hanno portato appunto attraverso la, la, la, la conoscenza attraverso la partecipazione e l'aiuto di diverse associazioni e il lavoro in rete anche con le comunità, di appunto, eh, comunque sono rimaste delle comunità eh, di, di malati di mente, per cui malati di mente che eh, coltivano eh, l'orto come attività eh, appunto mh, terapeutica. Questo è l'orto, un orto poi gestito qualche anno anche dal liceo che sta sul retro. Attività anche culturali, anche di, di tipo teatralizzato per far capire la storia. Ho e... ancora tempo? Sì, sì. Ho già sforato il. va bene. Ecco, quindi non ho tanti altri di, di esempi, però non, non vorrei andare. Ecco poi qui anche il tema artistico, no? quindi anche qui certe scuole, no? sapete, poi tutti questi graffiti, non so se ce li avete qui anche nelle vostre città, parolacce, anche qui. tra l'altro la politica si parlava, no? invece il Murales parliamo di un po' di anni fa, eh, perché ormai lavoro da parecchi anni, quindi c'erano le parolacce sul muro della scuola elementare, questa. Che vedete e i politici preferivano eh, al murales proposto dalla direttrice più volte preferivano le parolacce per dire qual è la necessità di lavorare all'interno della propria organizzazione per creare impatti interni che poi dopo portano magari dopo tanti anni a questi bei risultati appunto di ehm, questa è un'altra scuola il liceo anche qui pieno di parolacce gli stessi ragazzi probabilmente che hanno scritto sui muri certe cose poi hanno contribuito a migliorare, a migliorare appunto l'ambiente in cui studiano, questi sono altri esempi di, appunto, di come appunto l'arte potrebbe anche essere di aiuto no, alla, è chiaro non ai cambiamenti climatici però a riprendere un rapporto con il proprio territorio che, che si è sfilacciato, no? che ha, lo ha reso anche brutto e per questo non, ha, non è più considerato appunto come meritevole di cura. Questo è un bel progetto fatto da un, da una, da un cittadino, eh, di, ha riqualificato la fontana fuori dal, dal municipio, eh, una fontana storica e ha fatto un giardino acquatico. Poi questo signore è morto e poi è diventato un problema poi gestire questa, questa fontana che però è ancora, è ancora lì, eh, quindi non è, ci sono poi queste dinamiche che eh, poi bisogna gestire, no? perché quando poi non, non gestisci direttamente un progetto ma lo eh, stai sostenendo la comunità e poi ci sono... Quelli che magari i giovani, ad esempio, che puliscono, no? che hanno tanta voglia di pulire le strade, i sentieri, eccetera, ma dopo un anno magari si sono già stufati, o non dico dopo la prima volta. Quindi poi c'è anche la discontinuità da gestire e chiaramente con, con un po' di, di fatica, no? di, di, questo è un altro, è un altro giardino. Eh, ecco sul tema dell'agricoltura magari dico le ultime due parole eh, abbiamo con, con l'expo sapete abbiamo avuto expo sulla, a Milano sul tema appunto dell'alimentazione dell l'energia per la vita e quindi nel 2015 abbiamo proposto agli attori locali quindi gli agricoltori i, i panificatori i negozi che vendono che vendono il pane, di fare questo progetto di riattivazione di una filiera, eh, una filiera corta, no? perché chiaramente in città tutto, arriva tutto da chissà da dove, no? e quindi l'idea che la, il tuo cibo arriva dalla tua bioregione e che quel cibo venga realizzato con sistemi agricoli di tipo appunto innovativo e anche a basso impatto, come nel caso... Di, di, questo, di questo pane con l'agricoltura conservativa no? che eh, appunto permette, sostenuta dall'Unione Europea tra l'altro eh, perché il Comune qui non ci ha messo niente, il Comune, l'ecomuseo ha messo la, la fatica di mettere insieme una rete di attori no? Quindi, coltivazione di tipo conservativo eh, e la produzione appunto di pane di tanti altri alimenti quindi il cibo da una parte ma dall'altra anche il sostegno di questi agricoltori ai servizi ecosistemici no? quindi come vedete zone umide la fauna la flora i percorsi eccetera tutta cosa che eh, appunto gli agricoltori hanno sempre fatto ma che si può fare meglio appunto con minore impatto si può, e, e, e si può anche ringraziarli qualche volta del loro aiuto e vi assicuro che in una città metropolitana di Milano non, non è che nessuno li ringrazia e, e l'agricoltura che abbiamo è sostanzialmente quasi, quasi alla, alla, alla, agli sgoccioli non... ecco, questo, questo è, lo, è lo schema che ho fatto uh, sul, sulle... Uh, diciamo sulle economie circolari di Aparabiago, eh, ovviamente non abbiamo il tempo di parlarne, è importante però capire comunque che materie prime, energie e servizi ecosistemici comunque arrivano da altre parti del pianeta e che il cibo, l'acqua per l'irrigazione e i servizi ecosistemici arrivano magari non da Paradiago, ma arrivano dalle Alpi e se i ghiacciai si sciolgono e se non nevica più, non piove più, di acqua non ne abbiamo e non coltiviamo più niente. Ecco, io concludo con, ritornando alla farfalla, e, e con una citazione di Dante appunto che appunto dice che ehm, appunto sì, la, se noi ci crediamo appunto quell'uomo economico razionale no? che vi ho fatto vedere prima, ecco probabilmente siamo destinati alla, alla, alla distruzione, dobbiamo fare come una farfalla, no? come una farfalla che, che cos'è? Quasi niente, no? in realtà siamo destinati a qualcosa di più, ma specialmente c'è questa teoria, che è una teoria scientifica, no? che dice eh, che i musei, che ci può dire no? cosa ci racconta il che il volo delle ali di una farfalla può causare un uragano dall'altra parte del mondo, no? quindi i musei eh, attraverso quel poco che possono fare, però iniziamo a farlo, potrebbero davvero realizzare impatti significativi sulla cultura vivente, locale e, con, e anche a livello, a livello locale. Quindi questi sogni di cui vi ho raccontato eh, credo che si possano eh, realizzare come diceva il vescovo brasiliano Elder Camara in questo modo, no? Quindi, qui, qui vediamo Hugues de Varin a un convegno in Brasile, Hugues de Varin è, è, è la persona che nel 1971 ha iniziato questa, questo sogno del, del, del, degli ecomusei poi dopo l'anno dopo col museo integral no? e questo Elder Kamala diceva che se ehm, appunto se, se uno sogna da solo è solo un sogno, se invece eh, tanti sognano insieme, è, è l'inizio di, di, di una nuova realtà. Ecco, spero che questo lo sia anche per i vostri musei. Noi dal Santo abbiamo visto come in pratica un paese intero può diventare qualcosa di riqualificato dalla società, dalle persone che vivono lì. Alla fine come anche sono stati coinvolti le associazioni di diverse tipologie di istituzioni pubbliche, anche scuole, bambini, ragazzine e quant'altro.